Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli ragazzi ancora funzionante al 100% ve lo garantisco io allora per fare questo glitch avete bisogno di la mira manuale in primis dovete essere in mira manuale il primo requisito il secondo requisito ragazzi in mappa dovete avere tutte quante le attività visive in maniera tale che potrete eh, andare sopra l'attività unirvi con il quadrato quando vi servirà in maniera che vi potete teletrasportare da una parte all'altra della mappa allora per mettere le attività visibili dovete eh, venire in, nel menu interazione andate su nascondi attività vi mettete su personalizza e fate mostra su tutte quante le attività quindi una volta che abbiamo tutto ciò diciamo che parte dei requisiti sono eh, ci sono già diciamo. allora nella base operativa ovviamente dovremmo avere la vender e eh, dovremmo avere anche un amico che sta giocando in una sessione, lui non lo deve sapere, non, cioè non è necessario che lui lo sappia comunque che sta giocando in una sessione diversa dalla nostra allora eh, per fare ciò andate in in maniera tale che vi caricherà solamente gli amici di GTA come ho fatto io e qui avete tutti gli amici che stanno partecipando cliccate due volte il tasto PS e siete pronti ultimo requisito ragazzi ultimo ma non ultimo proprio insomma e dovete avere una, una LG RH8 retrocast insomma che volete duplicare, non duplicate Deluxe, non duplicate auto lusso, non duplicate incazzo, duplicate solamente retro custom auto di bennis ragazzi perché sono quelle che pagano di più allora a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi? entriamo nella wenger e una volta che siamo nella wenger schiacciamo due volte tasto ps e facciamo partecipa a partita un, di un nostro amico ovviamente questo ragazzi dipenderà dalla nostra connessione, dalla nostra velocità vedete a me quanto ci mette vi dirigete verso la porta e entrate, accettate il primo messaggio e il secondo lo rifiutate una volta che avete rifiutato il secondo messaggio vi trovate in questa situazione e quando siete in questa situazione siete già buggati ragazzi quindi aprite la mappa doppio tocco sul pad per aprire tutta quanta la mappa per esteso e scegliete l'attività che è vicino al vostro garage ragazzi mi raccomando fatelo nei garage con appartamento se vi chiederà ovviamente di essere l'host dell'attività diventatelo e come dicevo fatelo nei garage dell'appartamento non fatelo nel ceo perché non funziona una volta dentro l'attività fate partecipa a sessione accettate il primo messaggio, rifiutate il secondo e vi teletrasporterete dove avete messo la vostra meta quindi a questo punto quando siamo qui dove abbiamo deciso di stare entriamo nel garage dove andremo a fare il glitch che dovrà contenere delle LGRH8 da sacrificare LGRH8 semplicissime ragazzi mi raccomando quindi ricordate la LGR H8 retro custom nella base operativa ovviamente piena e eh, nel garage questo dovete avere delle LGR H8 normali. a questo punto salirete su una, salgo di qua per non confondervi di idee aspettate che il motore si avvia quando si è avviato dopo 2-3 secondi vedete quanto ho aspettato io fate retromarcia automaticamente avrete questo uh, spawn vi riporterà alla base operativa ragazzi quindi attendete qualche secondo dopodiché andate ad entrare dentro la base operativa ovviamente eh, come vi ho già detto prima avete visto il messaggio base operativa piena quindi deducete voi che deve essere piena la base operativa quindi entrate nella base operativa con la vostra LGRH8 semplice e una volta dentro la andate a sostituire con la vostra retro custom ragazzi, si sì, avete capito bene, con la retro custom quindi adesso andiamo a vedere vi faccio vedere che eh, la retro custom è rimasta qui ma eh, nel gioco, in pratica, nel nostro pallino azzurro ci segnerà che è una LG RH8 come state vedendo quindi il bug sta funzionando perfettamente Ragazzi, io ho voluto rifare questo video Solitamente li faccio a velocità un pochino più andante Questo l'ho voluto fare a velocità naturale Perché qualcuno mi dice non funziona Qualcuno mi dice è stato pacciato", Qualcuno mi dice una cosa, qualcuno me dice un'altra E quindi l'ho voluto rifare Allora, guardate bene questa targa ragazzi Finisce con 43, incomincia con 41 Ok, adesso usciamo e vediamo che la nostra targa è cambiata 03 iniziale e 7 finale. A questo punto ci allontaniamo un pochino dalla base operativa. Nel mio caso, poi nel vostro caso non lo so, ma nel mio caso, se io mi allontano, il centro operativo mobile mi spawna vicino alla base operativa. In pratica, scendiamo dal veicolo, chiamiamo il centro operativo mobile. e eh, ci dirigiamo nuovamente verso il centro operativo mobile ragazzi a questo punto eh, nel centro operativo mobile dovrete avere una lgrh8 adesso vi faccio vedere io in questo caso ragazzi ho una retro custom però vado a sostituirla per farvi, farvi capire bene come funziona il glitch quindi andiamo a mettere una LG RH8 nel nostro centro operativo mobile. Come vedete io ho una retro custom, però non mi interessa, la sostituisco giusto per farvi vedere per non imbrogliarvi. Quindi a questo punto sostituisco e vado ad entrare nel centro operativo mobile. Se voi avete già una LG RH8 nel centro operativo mobile non serve che fare questo procedimento. Una volta entrati nel centro operativo mobile, l'auto eh, sarà già salvata, ragazzi. Quindi, che cosa dovete fare? Uscite dal centro operativo mobile e vi spawnerà in centro città, ragazzi. Come vedete, mi ha spawnato in centro città. Adesso io vado a mettere questa auto che è sempre quella con quella taglia con cui siamo usciti, nell'Eclipse Tower, giusto per farvi vedere che eh, l'auto è stata duplicata. Se invece volete continuare il glitch, vi basterà eh, teletrasportarvi nuovamente vicino alla base operativa rientrare nell'attività e riuscire a piedi semplicemente senza fare nulla e vi spawnerà l'auto vicino e la rimettete dentro la base operativa però in questo caso io vi faccio vedere eh, diciamo che l'auto è stata duplicata che altrimenti insomma se non vi faccio vedere tutto regà, magari pensate che vi sappia per culo e continuate a commentarmi il glitch non funziona, il glitch non funziona, il glitch non funziona, quando comunque questo glitch funziona un amore ce n'è un altro ragazzi che vi permette di fare il bug solamente una volta, però avete bisogno di un amico in sessione che vi aiuta e l'inconveniente di quel glitch è, è che il vostro amico prima o poi prenderà l'antisportività. Come sapete ragazzi io porto sempre, e eh, cerco, non porto, cerco di portare sempre e solo il meglio per voi, quindi ve lo sconsiglio quel glitch dal momento che il vostro amico potrebbe diventare antisportivo. Questa ragazzi è la data di oggi, 7/3/2018. sono le 13.55 quando ho girato il glitch, adesso eh, che lo sto editando sono le 14.22 e quindi nulla ragazzi il glitch è ancora funzionante detto questo approfittatene perché non so quanto durerà un saluto a tutti e al prossimo video